Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Yoshi's World, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e iniziamo Nella scorsa parte abbiamo finito il mondo 1, in questa parte inizieremo il mondo 2 E rispondete al sondaggio Ezza go Perfetto, primo livello subito, così veloci, spediti Boom Deserto o Dejao, oddio Deserto o Dejao? Cioè, lei, perché lo dici in brasiliano, in portoghese? O on Dejao? On dejao? E subito, andiamo qua sopra perché c'è roba. Basta. Esatto. Comunque, il volume è altissimo. Ok, io. Okay. Yeah. Mm, yeah. yeah. ogni volta che cerco di prendere i gomitoli tu mi fermi e mi mangi. Ecco, questo è mio ora. Vuoi dire mm. mio? No, yes. Con... io Beh A me <ride> basta questo qua. <ride> rosa. A te basta quello piccolo. Ah, <ride> ora li ho tutti io. <ride> Ora li ho tutti io Ok beh ci condividiamo Mio. I gomitoli Ti aiuto io Che okay, qua state attenti perché ci possono essere segreti sia sopra che sopra Ti sto salvando Voglio quel gomitolo Perché lo uccidi? <ride> Morto. Ah, l'ho fatto prima io Eh? Cosa cacchio è successo? <ride> Ti ho mandato a quel paese con la lingua <ride> mm -hmm. Cosa? Ah, ok e non sarebbe più la scusa. Eh, non si può entrare perché è delle piante piragne. Molto spesso non si può entrare. io ho capito, ma vale per tutti i tubi. Cosa, ci puoi entrare eh? come non ci puoi entrare? Sì, nel senso, quando ci sono le piante pirania è davvero molto probabile. Cioè, se, se prendi. I tubi in cui puoi entrare con le piante piramie, cioè se prendi la probabilità che puoi entrare nei tubi con le piante piragne con la probabilità che puoi entrare in un tubo normale, è molto più probabile che tu possa entrare in un tubo normale che in un tubo con le pianta piradne. Oddio! Basta andare scritta. così spedito! Beh, perché eh, vedi spedito ormai esci e esci e non vedi più nulla. Eh, tanto ormai sei tubo. Sono della io vita. il tizio della vita. Lo so che c'è poco più di 10 alla fine però lo sono, sono comunque... oh cacchio ehi, mia e ora? ora aspetta la collina grande e salti mangiami vai uccidi tutti Perfetto bene ora posso uh, andare e avanti e qui sotto c'è qualcosa dobbiamo Nine. esserne certi ok niente andiamo no. aspetta. aspetta bravo un bel tiro che cos'era? Ehm, um, Io sì. Vediamo yeah. yeah. quanta vita hai adesso. Wow, non basterà. Ah, sì, benissimo, amica... questi quei sono. Quelli immortali. Non tanto, immortali. Non proprio perché. Sono resistente. Com'è che si diciamo. uccidevano? Bisogna sbattere contro loro stessi. Ah sì, tra, tra i loro simili. Bene, qui c'è roba, quindi non dimenticatela. Ok Qui non c'è nulla qui c'è roba Qui non c'è loro, Qui c'è roba. Qui c'è l'oro Qui c'è l'Europa Ok non c'è nulla andiamo Se guardate a sinistra ved vedrete l'Europa Ah li potete spingere con la lingua Questo vi servirà moltissimo più avanti E per più avanti intendo il livello segreto di questo mondo Oh no spoiler Ah si sì, prendiamo un po' di gomitomi Vai, saltami sotto Dai, ah, Lasciamo già. perdere No, ma perdiamo tempo con quella strategia Che quello, poi quello ci uccide Come non detto Cioè, come detto Ok, eh, aspetta a non entrare Anche perché non puoi eh. Ecco Così si fa Uh, queste sono mie Ye, yeah, ho recuperato la vita Cioè, praticamente ogni attacco ti fa Ti fa uh, 5 di danno Ah grazie del gomitolo. Attenzione. Sì, ora possiamo salire su quella porta. Ah. Solo che sarebbe meglio non salire. Sì, sarebbe meglio prendere prima questo. Ecco. Entriamo lì prima. Eh, C'era un'altra nuvola non mi ricordo. No. Nah. Let's go. Lo sai che ho paura di sì. <ride> Invece Era semplicemente la stessa però qui c'è il coso Ah ah Hai visto che bel attacco Laterale Ok qua ci serve il trucco perché è molto più veloce Questi me li prendi È impossibile qui Perché ci sono le dune A meno che non colpire con quel coso Bonk. Ecco qui Perfetto premi il tasto e andiamo Premi il tasto mm. e andiamo Perfetto Ok No Questo serve perché è se no impossibile passare qui sotto eh, Well how about lì. Do anyways Ah e anche qui sotto è impossibile andarci sen senza ah, pensato, quindi ora torniamo, torniamo indietro Dobbiamo tornare indietro e devi farlo Tu Vai. stai lì io, io attivo il pulsante Si può fare benissimo anche da soli Basta non mm. sprecare tempo eh, però Noi abbiamo dovuto uccidere la pianta piranha quindi Volevo uccidere la pianta Piranha Abbiamo dovuto uccidere la pianta piranha. Bonk. Okay. Eh, C'è qualcosa qui. Esatto. Che me lo ricordavo. Mi ricordavo che stava lì, che non è ancora spawnato. <ride> Bene, checkpoint, ora sei full vita. Quindi devo stare attento a questi. Sì, ah, questi. Eh, le, pi le piante piragna verdi. Questi sono brutti, questi ragazzi qua verdi. Perché sono uccidibili però. Rotolano. Ecco. Ecco, ecco. You see me rolling Tollity. the hating? Politica? Politica! <ride> eh. Cioè vai indietro mentre io vado via! <ride> Ma io te l'ho so tolti tipo tre volte, ogni volta che non c'ho i gomiti. E ora salvo qui, entro nel tubo. Non si può. Mm -hmm. Madonna, l'ho vista brutta. E okay, entro Sparelli nel ne aveva già uno in bocca la pianta piranha. Entro nel tubo, mi occupo esco di queste. Del, esco dal tubo. Mia. Yeah. <ride> Let's kill mol. all. Ah, sei intrappolato lì. Non c'è nulla. Mia. Yeah. Yeah. Ok, dobbiamo no. tornare qui. uccidi la pianta piragna. No. Ah, li potevo dare a te, vabbè. Non mm. che mi servono, eh, però. Dai, potevi essere tipo una seconda speranza per il full vita. Ok, qui c'è un'ultima cosa, Click. credo. Credo che questa sia davvero l'ultima. Ok, qua li dovete prendere tutti così sbuca il gomitolo. Ok. Uccidete i tipi timidi perché sono la cosa peggiore Guarda di Guarda qua Marco. Bottestillo. <ride> Uh, che ci manca? Timbri solo e eh, fiori, giusto? Timbri e fiori, sì Ok, fiori Fiori, e basta eh, Mi ricordo che il fiore era l'ultima cosa che si trovava in questo livello Se è una cosa, io mi imbollo perché ho paura di perdere la vita Ah, tanto ci un sono io Con un, un cretino non, non, non devi avere paura che ci sono io Ecco, fiori finiti Ah, lo ora si, io Ora si rascia. Questi me li prendo io Vai Aiue Inbollati di, di già in bolla sì. <ride> hai visto Sì ho visto come okay. ho evitato la morte no no no Via! no yeah! non Josh. ci interessa così tanto il uh, coso lì sbaglio il volume se ho vattato per un po' eh, è, per, è perché stai facendo un casino orribile. si sì. eeeh ah. perfetto. e questo era il primo livello in soli 10 minuti questo vi fa capire quanto sarà lungo questo let's play Aia. Ah, yeah. aspetta che alcuni livelli sono ancora in blind per noi quelli del mondo 5 praticamente no anche il mondo 4 non abbiamo finito no io il mondo 4 l'ho fatto ma non al 100%, Salto questo Ma che ne sai, io l'ho fatto al 100% Beh, no, no, Ashley <ride> Ashley, no Vabbè, ovviamente i timbri e i cuori io li evitavo perché non, non mi andava Però um, Il mondo 4 io l'ho fatto Vabbè, comunque siamo dal mondo 5 in su sarà tutto in blind Quindi ci vorrà ancora più tempo di 10, di 10 minuti Sapete che io non ho neanche mai visto un video del boss finale? manco io. Non so, cioè so, ovviamente Bowser Jr. però... cioè Bowser mm, non come facciamo a prendere baby, queste gemme? ovviamente Baby Bowser però... Uh, Shh, no perché lo dici? sanno tutti che Baby Bowser in ogni gioco di Yoshi Baby Bowser Mentre è... qualcuno posto, non uh, ha mai visto la saga di Yoshi? No, con obiezione no no, <ride> no ah, hai saltato ah, delle cose è vero? si sì. E ora basta fare così, guarda Ecco qua, ora abbiamo uno spazio per saltare Ora abbiamo un altro spazio per saltare <ride> Io sono andato su di te, vedi, ok, vedi, no, vedi, non abbiamo saltato io. Non ho, ho fatto bene il percorso, vedi allora, Se dobbiamo risalire lo possiamo fare tranquillamente, grazie a dei gomitoli ah, Io ah. ne ho presi solo tre, ok No, i miei gomitoli ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bonk e eh, questo E eh, questo Mi sembra che vada più. Sì che stiamo andando un troppo veloci. No, stiamo andando bene. Perfetto Ora rientriamo qua E ritorniamo. Devo riprendere i gomitoli che avevo. la sei laggiù, laggiù? Ah no, sono gomitoli infiniti. No Grazie dei gomitoli infiniti Uh nuvoletta l'audio in ritardo vabbè basta che ti allontani un po' dal microfono così non si sente l'audio in ritardo dalla tua, dalla tua cuffia l'audio in ritardo zitto tu sei in ritardo di tre mesi ah, sono già full vita questi me li prendo io come aspetta oh non mi uccidere sono il mister full vita e comunque lì probabilmente c'è un segreto yes Grazie Ok, andiamo yeah. Non c'è niente No, siamo appena andati Allora, qui? Dai, dobbiamo controllare Lasciami, madonna Ok, no, non c'è C'ho i gomitoli per un motivo, fammeli usare Ma meno mai che mi hai mangiato Sei morto Se non ci fossi io Se non ci sarei io Gnome <ride> livello può essere molto confusionato ah, Però no, abbiamo okay. fatto il giro Quindi possiamo tornare qui Forse oh, sì. uh, Uno da una parte e uno dall'altra 3, 2, sì, 1 mio... Va bene <ride> Ah ok no Non è un bivio Allora ah, E invece ritorniamo qui e Invece bene. no Lascia Prendo quella nuvola E qui sopra No Qua sopra si va avanti Ok uccidiamo sto mouse un mouse mouse Scusa no, eh? Lì è, è difficilissimo fare Quel puzzle Oddio Si sì. Si topi mi fanno venire degli infarti. Ti tengo io, non ti preoccupare. Ah, ecco qui, qui sopra ho visto dall'altra parte. Timbers. Sta e poi dall'altro lato tu. Guarda, vedi, si vedono i segreti altri. Posso a vola però. Ok. E di qua pure Timbers. Timberlake. Sì, ma. Aspetta. È il punto cieco. Aha. Ah mh. perfetto, era il terzo, non abbiamo mancato nulla. Ah, dobbiamo rifare il giro, aspetta. How about no? Ho Sento oh, la okay. lingua. Ho sentito la lingua due dovevo. sì appunto. non Abbiamo mancato una okay. nuvoletta qui. Cosa diventeremo? Ah uh, vero, qui si. Dice, sono le talpe. Yes. Oddio. Josh la talpa. Perfetto, usa B per scavare. Eh, mi, mi piace un casino il, il tuo uh, Com'è che si scava? Per B. me. Uno. B, l'uno è la tua B. Ricorda, tu vai verso le gemme sotto e vado verso le gemme sopra. Questo bisogna romperlo con questo. Corpo. È davvero difficile di prendere tutte le gemme. Eh, well, not really actually. Vai giù. Adesso qui c'è un timbro per forza. Uh -huh. <ride> sì, appunto, queste sono le più difficili. Che, poi, uh, prendi penso. il gomitolo, tu. Uh, aiuto. Oddio, no, il gomitolo. Si fa così, si fa così. Vai, vai, vai, io vado avanti. No! Sei scemo. Prendi quel gomito no! del cacchio. Ah, vabbè, lo rifacciamo. Arrivare, eh. lo rifacciamo. Lo rifacciamo tanto. Come lo rifacciamo? Eh, lo rifacciamo, andiamo. Ah. <ride> da quando si può rifare questa cosa? Si può rifare, ma mi sa che io ho ancora 10 di vita. Salta stavolta, 10 di vita perché hai preso danno? No, perché sono morto. Cioè, mi sa che conta come una morte. Il rifare questo livello. Non penso che funzioni così. Oddio, mi sono incastrato. <murra> Mi sa che dovevo fare io quelle di sopra stavolta. No, non è quello il problema, che. Ho fatto un casino, cioè, non, mi, mi siamo ci siamo rotti tutte le piattaforme, non potevo più salire. Allora, tu se... resta sempre sopra il livello del gomitolo, bravo! <ride> Vai, resta sempre sopra il livello del gomitolo, ok l'abbiamo preso. Ecco, ho aperto quello, ora ti può attaccare. Ora allora, possiamo semplicemente andare avanti E okay. basta vedi, io, ah no, ok, allora vedi non se conta come vita, morte sono io quindi se avete, se avete lasciato qualcosa basta, basta eh, lasciare bene, ora abbiamo due chance di farlo e una stavano per perdere Quei uh, uh, cosi contano come Tomp quindi, uh, quindi se ti schiacciano siamo, siete morti mi schiacciano un bye bye <ride> se ti schiacciano siete morti certo <ride> uh, no non era necessario. A mio parere mio. tuompi boi si chiamano. È il nome ufficiale. Vuoi uccidere quella pianta? No, apparentemente Vieni. no. Aiuto, mi vi muori. Il gomito è sopravvissuto, quindi vi regola anche io, perché io sono un gomito. <ride> perché non c'è nulla? Ci aspettavamo che ci fosse qualcosa. Andiamo giù, andiamo giù. Prima. Ah uh, si, sì, dai, andiamo lì. Qui. Sì, andiamo lì. Magari uh... lì c'è un segreto. No, siamo morti entrambi Sì Oddio <ride> Hai baciato una pianta piragna in bocca Ok, speriamo di trovare abbastanza Ce ne servono due di nuvole adesso eh, di cuori. Due nuvole di cuore E sappiamo che non dobbiamo entrare da quella parte adesso Qua entriamo adesso C'è pure una nuvola Speriamo che sia di vita Chi è il tizio delle vite stavolta? Non importa non importa chi è che deve prendere le vite Il primo scusate. che prende danni non lo è ecco, <ride> Vai, flatter in finita. Ma non, posso, non dobbiamo farlo se, per andare avanti Questo è quello mm -hmm. che ci dà la stanza E, e questo è quello che accettarlo. ci uscita la, la stanza è inutile mm -hmm. e, e, e se la stanza vuole essere inutile Dobbiamo rispettare i suoi ideali No Non andare lì che là si conosce Andiamo indietro Bene, aspetta Esatto Questi sono cuori Quindi prendili tu Io non ho convinto lì okay. Mi facevi a ricordarti L'ho pensato Io uso la logica per capire quali tesori ci sono dove Ok ora torniamo indietro Perché siamo andati troppo no. avanti stavolta Io volevo continuare a rimbalzare su di te Dai e Marco 007 went too far perché? Dove Mi vai? Ho sbagliato, stavo facendo avanti e indietro e ho cliccato su per spalle. Ora però sappiamo che devi evitare quello e devi prendere quella nuova allora, Vediamo, gua. si può passare Ok, qui prendi sì. la veloce perché anche ci schiacciano Ok, fiore numero 4, ok Timbro, qui c'è altro timbro Io lo prendo Timbro Timber lake Quindi timbro lago praticamente Lì c'è roba, quindi noi prendiamo il gomito invece No, non c'è roba, se no ci, ci serve Bene. se no non ci avrebbe colpisci. schiacciato qualcosa colpisci Marco colpisci Marco Dov'è niente ok allora andiamo in quella lì su in quell'issu no, quella andiamo a quella non credo lì su eh, questa è quella che ti ha uccisi aspetta che si toglie ma allora. tanto ma quello è quello dove siamo arrivati l'altra volta vedi siamo wow. qui è dove siamo morti West. è inutile andiamocene quick Before it kills us Asas bravo i gomitoli adesso I don't care uh, ci siamo già stati qui no Se sono vite dali a me uh, non sono sicuro di andare qui Io direi andare, andiamo senza cosa <ride> Ok uh, Qua si va avanti Dobbiamo andare avanti No No di qua. We sure? Ah è vero abbiamo lasciato un gomito quindi qua cadiamo di nuovo quindi adesso Che fai? Qua dobbiamo andare Giusto I think so Qui c'è una pianta che non abbiamo ancora ucciso quindi sicuro No lì, eh, lì abbiamo già controllato Oh e mio dio sto livello com'è confusionale Ah ecco ecco come si va avanti Oddio quel topo mi sta per uccidere di Comunque, nuovo sei attento Ok, yeah. con mito l'ho preso e nient'altro Ci manca solo un fiore E poi i, i timbri arriveranno da sé E le vite E le vite neanche Le vite sono perse Dobbiamo rifarlo poi <ride> Spavento Ok, andiamo avanti ora Un attimo, ma questi sono in 2D Hai visto la transizione? La transizione mostrava che qui così... Perché sei andato lì? Yes. E ora? Fluttering infinito. Really. hai visto? Questi sono in 2D. Sono dei fogli di carta. Quali sono i fogli di carta? I, i cuscini su, su cui rimbalziamo. Vediamo. Yeah. Guarda, guarda, guarda qui. Mostriamo sempre la stessa faccia anche se andiamo così. E niente, dobbiamo rifarlo a stoglio. Tanto dov'è dov l'ultimo fiore e gli ultimi due timbri? Mica questa è la fine. What's you talking about? Basta spawnare Oddio, voi, non posso uccidermi tutti. Di topi. Non li posso mangiare tutti, Ah, io... Guarda come spawnano. Sono finiti, ok, sono pieno. Ok, ultimo timbro. E ora ultimo fiore, corri, alla fine, su. Non farti uccidere uh, È vero, questi ti rubano i gomitoli Vabbè Niente, dobbiamo rifare poi anche questo livello Oh no Il bello è che ci avevamo messo al giusto 12 minuti O 2 minuti in più del livello di prima Nonostante ci siamo labirintati Come non ci fossero domani Vabbè, taglio, vabbè, ora mostriamo il coso e poi taglio per eh, il gomito, cioè per eh, i fiori, i cuori. I, le picche. <ride> ok, salta salta, sì sì, timbri, salta salta. No, non no, cambio modalità. Mm. Ci vediamo alla fine del livello. Ma ce n'era solo uno! Ma come? <ride> Beh, in base a quanti ci riprendi nel livello c'è. Cioè. Cosa? Lo so, che ce n'era ce ne solo uno, però. E io gli ho preso proprio quello. Non eh, lo so, sei sfigato. Comunque è meglio così, arriviamo a 50.000 monete finalmente. Volevo dire, Gianni. Volevo dire punti male. <ride> punti oscurità. I soldi sono da investire di tutti male. Ascolta, ascolta. Punti oscurità da investire nel mercato nero. In <ride> questo però così funziona il mercato nero Usi sì. punti oscurità Nine. Ah grazie per i punti Marco questa è l'ultima goccia Bene l'ultima goccia Qual è l'ultima goccia? Il fatto che ti ho mangiato o che ho preso l'anguria? Tutte e due Ah ho vinto No ho vinto io in realtà Ho preso molti più frutti di sì. <ride> certo, <ride> certo che è vero. Tu hai vinto solo per l'anguria. E perché mi hai mangiato? Che dovrebbe essere bandita. Ah ah ah ah ah ah Ah, ah ah ah I don't care. Eccoci ok, ragazzi, eccoci abbiamo, abbiamo finito, finito il livello, andiamo eh, al prossimo eh, livello, andiamo al prossimo livello. comunque abbiamo finito entrambi con 20 di vita, cosa eh. che non importa a nessuno perché non ci si spasso col categnaccioccio. Ah, me lo ricordo questo livello. No, questo è brutto, è vero. Ah, abbiamo è dovuto rifare due volte. Questo livello è bellissimo in realtà. Per la prima volta il catennaccio appare come nemico a te, a te, Non è aiutante, Fì, ora è, è aiutante. Spingere io, il cateniaccio. Questo è tipo un, un catenaccio fai da te. Adesso eliminare <risos> la concorrenza. <risa> eliminare la con il, il caten cateniacciorrenza. Oh shoot Lasciami! Corri! Vai, muoviti! Vai. No, lo voglio rosso! Non mi importa nessuno! Guarda, lo facciamo lo viola! Fallo viola! dai <ride> ma ora lo devi mangiare è quello che ho appena fatto oh my goodness Candy. Will you go there? no come ho fatto a mancarlo No lo voglio marrone dai fallo viola ok lo faccio viola ecco rosso è ancora meglio ah questi muoiono anche così inoltre eh il cateniaccio è tipo la una cosa immortale là sopra c'è qualcosa? si sì. esatto vai di flutter vai di flatter flatter infinito vado qui sopra e poi qui sopra si sì, probabilmente si saliva prima di sopra quindi noi abbiamo tipo saltato qualcosa ah lol questo tipo è quel, il qualcosa, fiore. quel qualcosa è un fiore e non è il secondo Dammi, dammi, lasciami. Ah lo, Sei caduto. Ok, Io allora andiamo morto. prima qui. Eh, mi sa so che dobbiamo portarci anche il cateniaccio, quindi vieni. Yes! Quel tuo tisana è una tisana. Sì, è la risposta che cerchi. Comunque lo può rompere anche se non è. Sì, Virgola, nella lana. è la risposta che cerchi. Lo può rompere anche se non è nella lana, quindi hai sprecata la lana. Vabbè. Però fa male. Se ne priva che fa male, ma chi se ne importa che fa male. Se non corri rischi non vai da nessuna parte, prendi tutte le gemme possibili e immaginabili, alright? Right. Dove parte? La risorsa, è yes. Ok, ho fatto male. La risorsa. Oh creo! Vieni! Cosa fai? Idio! Vieni tu! Fatti usare! Tu fatti usare! Miei cuori! Bene. Ora apresi? uccidiamo quella pianta piragna. perché non aspetti che viene più vicino? Dove succedono ste cose? Ste cose cosa? Che fai male, le cose? Beh, levati! Ops! Levati! Uber, non messa sappo poi i piani. Uh. Andiamo veloci tu contro i misteri, i segreti. Ecco un metti il coso sotto così... Un attimo, ci sta pianta piranha, ok. Ora siamo salvi. Salvi! E' <ride> Vieni, dove vieni. Stai uh, Dobbiamo salire qui, no? Dov'è che bisogna salire per Qua. il coso di gomitolo? Ah, ok. E eh, dobbiamo prendere il cantegnaccio. Vedi che ci sono le cinture, tipo da piattaforma. <ride> il cantegnaccio era proprio sotto di me. Nio, nio, nio, nio, nio, e ora nio, deve rimanere nio. lì. Solo che noi non sprechiamo la lana. Quindi dobbiamo. io prendo questo un attimino. Non sprechiamo la lana. Quindi dobbiamo lasciare il. Ah, no. Eh, pensavo si potesse fare, vabbè dirai do... sprecare la lana, hai usato me come per riempirlo, non <ride> sprechi un bel niente nulla, andiamo sasso, sasso. cabbage qui non c'è nulla perfettamente non, perfetto uh, questi li dobbiamo colpire così ecco <ride> poi morto. quello lo devo colpire così no volevo dire marco non è una buona mira sai per questo devo usarti come proiettile yeah. Yes Tutto mio Ok <ride> A caso Ho fatto lo schianto attario Lo schianto attarro <ride> Ah sei lento In modo lento però Ah già Vai Ecco Perfection. Yay rosa Che schifo Viola si chiama al paese È molto più è molto più acceso rispetto al rosa Ok, qui dobbiamo andarci. Ma dove Perfetto, andiamo. Questo era molto missabile. Mm. Quello se n'è già andato. Presto, spingi. E uno, e due. Yeah. Bon. Ok. Eh, qua su non lo facciamo venire, secondo me. Uh, c'è Cioè, sì, roba. Uh, vieni. Lo facciamo venire così. Tanto te segue. Tanto me segue. Vieni, vieni, portalo qui. N levati tu. Levati! Well, no, because it's it jumps slow. Levati di nuovo. Lev levati parte 2. I'm awaiting. Awaking. Eat my pants! Ok. <laughs> Lezza <Let's> kill, Ayoshi! <laughs> <a> Yoshi. Siete <laughs> Lezza kill, Ayoshi! Yoshi. <laughs> Oh no, era spawnato Ok, entriamo in quella porta Che tanto si può rientrare sì, indietro Sì, lo so È una porta a senso unico no Io gli ho mangiato il coso Oh no E ora? Oddio, che hai fatto? Ah, ho capito um, no. Vediamo Questo è a tempo E quando scade Dobbiamo Aspetta, farci sì, salire il No, Bisogna rifarlo no, no. Ormai è troppo lontano Ora lo mettiamo qui 3, 2, 1, vai Che fai? Premi il tasto Ora Va bene, vai Per ora segue te Perché se... Ok, no <ride> No Corri Vieni, vieni, vieni Dei... No, era troppo presto pure Ora mi ammazza E tu stai attento <ride> E tu stai attento Mi lancia contro il cateniaccio di testa Allora, non ora Ah, no, sai facciamo una cosa, guarda Questo è il mio piano Adesso lo faccio seguire a te Perché? Colpiscilo con la lana appena sale Più in alto possibile eh, Ora lo dobbiamo portare sul punto perfetto. che vogliamo Ora premi il tasto e andiamo ecco. Eh E ora però lo dobbiamo fermare Sì non ci vuole niente Spingi un pochino di qua Di nuovo Ok così è perfetto Tanto rimane in equilibrio per qualche modo <ride> Fatto pong andiamo. Vedi? Easy peasy le Zigbee, Lemon Zigbee, Lemon Zigbee. No, no, no. Non lo fare. Oddio, ti sta bene, ti sta bene. Smettila, mi farei morire. Ah, dobbiamo riprendere il catenaccio taglio Ma è taglio che è qua? Ah, ok, quello di prima, bene. Taglio a caso. No, pensavo dovessimo fare tutto il puzzle del canale. Aiuto! <ride> Aiuto Perfetto addio Marco Ci, ci vediamo dall'altra parte non entrare Non entrare cosa? Stanto l'abbiamo già guardato l'intorno Oh my goodness Perfetto qui <ride> dobbiamo, andiamo prima a sinistra Wow quanti punti vita Ma che cos'hai da lamentarsi Io non Tu sì. li hai presi io invece eh, Sono full vita Ok qua dobbiamo fare cosa un percorso ha? per il cateniaccio il che significa prima di tutto dobbiamo abbassare tutto in modo che il cateniaccio possa venire di qua. Cos'è? No, così, ecco. Ora facciamo arrivare il catenaccio. Qui dobbiamo abbassare tutto. Solo che, ecco, fallo cadere quello, bene. So come funziona, l'abbiamo fatto un mese fa, Qualcosa Ancora? Perfetto, ora. Politi. Ah, di nuovo Rosa qui. Mi sembrava più figo se fosse stato violato. Uh, aspetta, no. dobbiamo andare un attimo qua sotto. Perché? Secondo me c'è roba. Va bene, però noi fisicamente non il cateniaccio Anzi no, portiamoci il cateniaccio così uccide sto tizio. Ecco, Eccoci roba Levati! Io. Levati tu, che ti ammazza e basta quello, guarda. Arriva Bom. il cateniaccio e ammazza tutti. Arriva il cateniaccio e ammazza tutti. Ok, lì dobbiamo spostarlo di nuovo adesso perché c'è. No, guarda, far... guarda, guarda, facciamo un po' di teamwork. Io sto così, metto il cateniaccio, vai Ok, no, ora tu fai peso. Che orrore di ritardo dell'audio no. Vabbè, ora. Eh, aspetta, oddio, sono qui. passato attraverso, sono già andato lì No, no non voglio che ci, and ci fai tu Guarda la mia ombra, Marco È quella l'unico mo okay. modo in cui riuscire a vedere dove sono Che sei fatto qui? Ho fatto il passaggio così possiamo spingerlo sotto e vedere cosa c'è Che secondo te non le tieni figo le cose? Perfetto, ora togli i gomitoli. Ah, dobbiamo andare dall'altra parte se no se ne va Ce <ride> ne uno, uno in bocca. Ce uno in bocca! Posso ok. bloccare Posso bloccare con questo? Che figo adesso sembra tipo di essere uno sparato Beh andiamo! Bene, uno l'abbiamo messo. Al punto sbagliato do, oltretutto. Vabbè, e tanto... qua sotto ti ricordi che lì c'è roba? Fatto. Sì, mi ricordo che lì sta uh... la roba buona, non dico. No, non c'è roba buona. La roba buona. A tutti piace la roba buona. Ora vado io perché sono sono quello più sacrificabile. sacrificabile. Lol, Marco è sacrificabile. Mm. Soltanto perché in questo livello non sono quello delle vite. Ah, colpito. ora facciamolo saltare. Vai via tu. Vieni, Ma no, no, segue tu. Mm. Segue tu <ride> uh, Abbiamo controllato. Poi, se c'è qualcosa, vai. Perfetto. Ora che ho sì, ora ti ammazza. Vieni, non mi ammazza. Non penso. Ora sei tu quello che le deve fare. In che senso? colore il cateniaccio Vabbè, faccio Con io. Rosa. Con color rosa. No, ho sbagliato. No, ora verde. Ma ha senso di, di colorarlo. Aspetta, deve farlo venire qua. Anzi, no, nero. Bene, abbiamo completato questo puzzle ah, ehm, Ha completato questo puzzle perché è l'unico che è sopravvissuto al puzzle Mio. <ride> Oddio, oddio <ride> mi sono so, glitchato attraverso Perché? Perché non usare me? Usa il gomitolo che hai Che ti ho rubato mangiando Mio dio Quanta lente Io mica posso fare come fai tu Ah ok, hai spawnato pure questo. Aspetta. Esatto. Yep. Siete stupidi se siete entrati uh... nel. aia. Ah, yeah. <ride> si, sì, abbiamo fatto Quattro tutto tranne un ancora. gomito. Quattro timbri. Stanno insieme al gomito. Di solito i timbri sì, sono insieme agli sì. altri collezionabili. Vedi qui stanno in casino di cose. Ma yeah. ah, vero qui appaiono solo quelli bianchi Rosa, per che qualche bella. motivo. Yeah, ma l'hai fatto rosa. rosa qui, voglio un, cas un casino i gomiti ti stanno dicendo fallo bianco no, non <ride> lo faccio come mi pare piace andiamo andiamo qui c'è tipo la strada eeeh yeah, tanta roba, tanta gente signori, signora correte correte, vedete il, il magico yeah, magico. eeeh yeah, tanti traguardi raggiunti ok ora stai attento, niente gioco bonus e tu l'hai preso, che nabbo che lampo! Il bello è che l'ho preso, l'ho detto prima. Che lei è effettivamente. l'abbia preso. Ho <ride> salvato il controller da una caduta micidiale. Perfetto, ci. In effetti potevo anche non prendere nulla da quella ruota, ma vabbè. Lol, so. Perfetto, abbiamo finito questa parte. Andiamo a 40 minuti. Quindi, mi redissi sì proprio. Quindi, nella prossima parte. Beh, Prima finiamo su mini gioco. Cioè invece che fare la competizione cerchiamo di prendere più, più soldi stavolta Ci diamo più soldi? Oh yes Bene questa l'ho vinta sicuramente Molto ho detto di non fare la competizione Ma di cercare semplicemente di prendere più soldi possibili Comunque tu sprechi un sacco di tempo facendo il ground Vabbè Non ti posso premere al momento giù Perfetto, un bel po' di soldi in tasca. 365 come i giorni nell'anno. Un bel po' di soldini in tasca. tasca. Trisestino. Un bel po' di soldini in tasca. Quindi nella prossima parte di um, Josh, Josh. nel mondo di lana, di lana. Insieme a dinosauri strani. Faremo altra roba. Non cambiamo modalità Quindi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi. Ciao! rispondete al sondaggio. Oddio. Oh,